Ieri, con le testimoni, stavamo pensando di partire per un lungo viaggio modo tale da non presentarmi oggi in chiesa perché ho iniziato ad avere dubbi sulla nostra relazione Vediamo, dai! Vediamo chi prende il buchetto Esatto, ecco, ah, oggi ma... ci sarà perché... eh, io andrò. a vedo io... te qui Se vedi questo video vuol dire che sono andata via perché non ti ho sposato Ciao, scusami se puoi Stavo scherzando amore, stavo scherzando, mi vedrà in chiesa Mi subito Non suono Aspetta un attimo, voglio un attimo c'è! qualche giorno fa, che qualcuno vi ha suggerito di leggere questi ostacoli come il segno che forse stavate facendo la scelta sbagliata. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. La gloria tua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 Afraid star, the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man Who Stood in ward when he heard you can't. Cause it shows me that faith is more than sight oh, yeah. Someday we could all be free Yeah, we could change the world